No. Ok, salve a tutti, un po' di difficoltà, oltretutto sono talmente già infanfarita da quello che fanno i miei alunni in classe che avevo iniziato a parlare con me che stessi registrando invece i birbanti mi hanno fatto notare che non stavo facendo niente tanto per cambiare. E oggi facciamo un tutorial molto particolare, particolare perché il lavoretto che gli alunni realizzeranno per Natale lo faranno in diretta con questo video vi faranno vedere quanto sono bravi loro spero che non combineranno guai però il risultato che alla fine dovranno ottenere è questo qui allora è un piccolo oggetto d'arredamento natalizio non è il solito biglietto di Natale come potete vedere serve per eh, decorare la casa proprio in questo periodo qui questo è il prototipo che ho fatto io in rosso loro lo realizzeranno invece con il cartoncino blu e con il glitter dorato quindi per iniziare per iniziare che cosa occorre? prima di tutto occorre realizzare la base del lavoretto e e io ho provveduto a fare stampare il disegno in le fotocopie che consegnerò a loro loro da casa mi hanno portato Vincenzo vieni senza farti vedere in faccia che cos'è questo? Vieni qua un cartoncino cartoncino a Blu, blu scuro Ok, Rebecca, poi che altro ho chiesto di portare? Vieni. Che cos'è questo Rebecca? Un pennello con la punta piatta 4. Un pennello con la punta, punta piatta A numero 4. Benissimo. Antea, poi che altro mi hai portato? Cioè avete portato? Una matita scura 4 minuti una matita scura 4B però c'è Francesco che mi ha portato un'altra matita ancora più scura qual è Francesco? Questa. la? Uh, la uh, Rembrandt della Rembrandt? Quale? Uh, della mm, che um, qual è? la? la... non c'è scritto, ah, è proprio il carboncino no, questo, questo. Il carboncino della Rembrandt, perfetto. Eh, Martina, che altro mi avete portato? Che cos'è? Del nastro adesivo. A voce alta perché dobbiamo sentirti pure loro. Che mi avete portato? La del nastro adesivo. Nastro adesivo. Chiara, che altro c'era che avevo detto di portare? Quindi cartoncino Bristol, pennello A4, nastro adesivo, matita B4 B6. Poi, che altro, Chiara? La colla villica. Vedi la tua manina? La colla vinilica. Io da parte mia ho portato per loro quello che sarà il tocco finale del lavoro e cioè del glitter dorato perché a Natale il glitter non può assolutamente mancare. Allora, adesso io distribuirò a loro ognuno di loro un foglio a, a comincia a venire tu Francesco Federico Fabiana Regina, Vittoria, Martina, Vincenzo, Ludovica. Antonio Ma... Gaetano Chiara Mario Rebecca Marco Francesco, Anna, Dario, Germano, Adesso che ho distribuito i fogli tranne gli assenti dovete fare una cosa semplicissima girare il foglio sotto sopra al contrario e con la matita che mi avete portato riempirmi colorarmi tutto quanto il foglio bianco dietro tutto quanto e qua ci fermiamo perché comunque adesso l'operazione richiede un po' di impegno da parte vostra mi dovete colorare tutto il foglio con la matita A4 e B4 B6 che avete portato. Buon lavoro! Grazie! Ok, i bambini hanno realizzato questo qui Praticamente avete fatto una carta carbone come se fosse la carta carbone. Questa è una delle tante tecniche che i pittori usano per trasferire un disegno che a loro piace, una cartolina, o che cosa, su un foglio dove andranno a colorare. Molti non amano perdere tempo con il disegno, molti artisti preferiscono praticamente cosa? Ricalcare l'immagine, il contorno, ma lo facevano già i grandi pittori del 400, del 500, mettevano la luce, proiettavano l'ombra e andavano a disegnare sull'ombra per tracciare il contorno delle, dei volti delle persone. Allora, un altro sistema. Noi abbiamo fatto la eh, riproduzione del disegno usando la griglia l'anno scorso, è vero? Adesso invece noi riprodurremo il disegno simulando la carta carbone. Invece però di aver messo il foglio di carta carbone sotto al disegno, ci siamo create noi la carta carbone sul foglio stesso dove c'è il disegno. Ora che cosa bisogna fare? Bisogna Martina, dammi il foglio Bristol. Bisogna sovrapporre il nostro disegno sul cartoncino bristol che è formato a 4 e bloccare i fogli con nastro adesivo sul banco cioè negli angoli mettete il nastro adesivo e fermate i fogli sul banco in modo che non si muova una volta che avete ben fermo il foglio sul banco le legato per bene con la matita a punta o anche con la penna a birro potete farlo. Andate e mi tracciate tutti i contorni del disegno: le case, gli alberi, le finestre, le porte, le scale. Soltanto i contorni. Ok? È chiaro? Qualche dubbio? No. Eh? Nessun dubbio del chiaro ci vediamo dopo Ciao. Ciao no, mica si fa così eh. vai, cosa dovrei fare? Eh. non stai registrando si, si sta registrando ah, sì. ok, non lo vado comunque si sta registrando vai è stravido vedo io che ho gli occhiali non ci vedo nessuno ma questa tecnica non è specifica specifico non va va pausa? pausa devi spostare un'altra altro ecco vai allora chi ha finito adesso il risultato dovrebbe essere questo qui il disegno riprodotto sul cartocino uno va si vede? Eh? Sì, mm? un po'. Non so se riesce, si riesce a vedere perché c'è comunque la contro luce no, ma Ok. Marco. Marco, non mi sa che non faccio, stiamo facendo vedere niente qua. A vedere un attimo. Ma io vedo che è venuto. si riesce a vedere? O a intravedere, quantomeno? Contro mm. okay. luce, mm. vediamo un attimo. Si vede? Ecco, perfetto. Andrea, bravissima. Il tuo è molto più scuro. Quindi si vede meglio. Io vado un po' Ok. Anna? Ah, regina, scusa. Toglietevi di qua. ecco qua. Ok. Mm. Va bene. Volta mica. A te che è venuto? Stop. Si vede? Io mm. so. Sì. si dice travede qualcosa si intravede. Sì. Mm? Ok. Chi è? Chi ha finito? Io. Se mi sta registrando. Sì, sta sì. registrando. Sì. Si vede? No. O c'è la contro quello di che non si vede proprio. non riesco a farlo vedere bene tutto quanto ah, ok mi sa che meriti 2 milioni di soldi mi meriti 2 milioni di soldi allora Andario ti mi riesco non si riesce a vedere bene. Ma non si vede bene se lo giri tu. No, non si vede no, là, no, nello eh, schermo. Nello schermo. Eh? a capire. Ok, dai. Va bene. Antonio? Eh, con, eh, non va bene. Allora, abbiamo... Ho ritagliato tutti i bigliettini, ho preferito farlo io perché loro avrebbero potuto combinare qualche pasticcio specialmente nei punti più mh, delicati come questi qui piccolini eh, ho dovuto usare delle forbicine eh, appuntite e eh, c'era cioè pericolo che si potessero fare male quindi mi sono portata il lavoro a casa, eh, ho lavorato sabato e domenica a ritagliarli tutti quanti Dopo che li ho ritagliati, mh, praticamente che cosa ho fatto? Li ho piegati, come si può vedere, il, la base non è una linea retta, ma sono tante linee oblique. Il foglio va piegato lì, eh, negli angoli, cioè praticamente nelle punte 1, 2 e 3, quindi dopo che li ho piegati dietro, ho scritto con la penna dorata natale 2017 ora viene la parte che sono sicura a loro piacerà di più dovremmo praticamente glitterare tutte le finestre e le porte per farlo useremo il pennello la colla vinavil e il glitter Chiaramente anche questa è un'operazione eh, molto delicata per cui vi chiamerò una alla volta alla cattedra e ognuno eseguirà, metterà la colla sul suo lavoretto. Ci vediamo dopo. Allora abbiamo iniziato a fare il primo bigliettino quindi messo la colla ho iniziato a mettere anche il glitter stiamo procedendo lentamente perché non siccome c'è caldo ci sono i meseponi accesi la colla si potrebbe asciugare e poi avremo difficoltà a far attaccare il glitter quindi sarà un lavoro piuttosto laborioso però ci vuole molta cura perché dobbiamo andare realmente a curare bene i particolari qui il video finisce vi farò vedere poi alla fine tutti i bigliettini completati a dopo Dopo circa 4 ore di lavoro per 3 ore e mezzo diciamo, ecco qui il nostro presepe natalizio. Le nostre casette sono state già ultimate, ognuno ha collato il glitter sul suo bigliettino e eh, potete vedere che è molto molto carino mi piace moltissimo adesso si tratterà l'ultima cosa da fare è ripiegarli ognuno e metterli in una postina trasparente come regalo di Natale insieme a un altro lavoretto che porteremo a termine domani pomeriggio devo dire che a me il lavoro è piaciuto molto Loro moltissimo eh, non li avevo mai visto così eh, mai visto così concentrati. Devo, devo essere sincera, eh, sono rimasti sbigottiti loro stesse per il risultato che hanno ottenuto. Non so se si, si riesce a vederlo bene. Comunque, sì, penso che faranno bella mostra anche nel, in, in una libreria, su una mezzoletta. Eh, Comunque è un oggettino natalizio davvero, davvero particolare. Spero che vi sia, sia piaciuto anche a voi come è piaciuto a loro. Eh, al prossimo tutorial. Bye bye, buon Natale!